Prego. Buonasera, ben trovati. Eh, io desidero innanzitutto ringraziare il professor Nicolà del Corno dell'invito a questa lezione. Come sapete bene ai partiti maggiori non si può divinare, no, quindi io ho accettato con piacere. Anche se il titolo della eh, mia lezione è in generale su alcune recenti dell'Europa, questa sera ci soprenderemo in particolare su due recenti idee d'Europa, due recenti idee d'Europa che ho selezionato per le caratteristiche differenti che le connotano. La prima idea d'Europa, o meglio la pluralità dell'idea d'Europa che connota il primo autore, dipende dal fatto che quest'autore ha un approccio eminentemente culturale. Il secondo autore invece che considereremo è eh, un, un eminente sociologo eh, che quindi considera il problema europeo da una prospettiva più direttamente politologica. Il primo autore che ci troviamo a considerare è George Steiner. George Steiner, professore in inglese e di letteratura comparata a Oxford, di eh, origine ebraica, famiglia, genitori eh, austriaci, è uno dei più significativi esponenti della cultura meteo-europea e della dire, cultura europea a tutto il mondo. L'altro autore che tra poche slides eh, analizzeremo è Ulrich Beck, professore di sociologia alla London School of Economics, che è uno dei principali interpreti del eh, processo di globalizzazione. Per quanto riguarda Steiner, egli ci presenta cinque punti di vista per considerare le caratteristiche che denotano l'identità europea. Alcune, potremmo dire così, abbastanza mm, eccentriche, altre forse più seriamente significative. La prima di queste è l'Europa considerata come un caffè, affollata di persone e di parole. Sostiene Steiner che i caffè rappresentano metaforicamente e come anche luogo reale, il, eh, ciò che riassume l'identità europea, il significato della stessa storia di Europa. Caffè osserva Steiner, mi sono a Lisbona, Roma, Madrid, Parigi, Berlino Milano e eh, meno nei paesi nordici meno procedendo verso oriente, e quindi può essere un, un utile diciamo così, bussola per capire dove è Europa e dove lo è meno. Secondo punto di vista di Steiner è quello per cui si può considerare l'Europa come uno spazio adeguato ai, eh, a chi ama camminare, ai passeggiatori. La geografia, secondo Steiner, aiutare le persone, gli uomini e le donne, a vivere e a comunicare, mentre altre sono le situazioni che denotano parti differenti nel mondo. Quindi da un lato abbiamo la comunicazione verbale nel caffè, dall'altra questa comunicazione fisica, il movimento all'interno del territorio europeo. Il terzo punto di vista riguarda la storia osserva Steiner l'Europa è il luogo in cui le persone attribuiscono nomi alle strade e alle piazze a partire da quelli che sono stati gli altri, artisti, scienziati politici, scrittori la storia in altri termini è ovunque rilevante in qualunque angolo della città è rilevante per le persone in Europa di fronte, come probabilmente alcuni di voi sapranno, la situazione negli Stati Uniti dove le strade eh, hanno numeri. Quarto punto di vista, più celebre forse, è l'idea per cui loro partono sia che la creatura di Atene e Gerusalemme, laddove Atene e Gerusalemme rappresentano rispettivamente la ragione e la fede. Quindi, l'Europa come crogiolo all'interno del quale fede e ragione hanno trovato una particolare dimensione, un particolare equilibrio. I risultati, a differenti tra di loro, generati da questa fusione di ragione e fede, sono stati la democrazia, la secolarizzazione, la spiritualità e anche il fanatismo. Infine. L'ultimo punto di vista, che ci permette di riflettere sull'identità europea, riguarda la originale, senz'altro, affermazione di Steiner, secondo cui l'Europa ha la caratteristica di essere consapevole di dover un giorno scomparire, morire, se, volete, se preferite trasformarsi. Questa consapevolezza, secondo Steiner, le appartiene da sempre la consapevolezza secondo cui dopo l'apogeo arriva la fine e questo pessimismo di eh, George Steiner dipende soprattutto dal fatto che ricordavo prima le sue origini ebraiche eh, dipende soprattutto dalla, dalla sua riflessione sulla recente storia europea sulla, sulle due guerre mondiali soprattutto sulla Shoah e oggigiorno sul processo di globalizzazione che, secondo lui, realizza una sorta di omologazione culturale, che porterebbe appunto l'Europa ad omologarsi alle altre parti del mondo e a scomparire come identità a stante. Cosa possiamo commentare rispetto a queste, queste idee di Steiner prima di dispermere un commento finale comparando le posizioni di Becker e Steiner insieme. Possiamo chiederci se questo suo finale sia giustificato innanzitutto. E potremmo anche dissentire da questo suo pessimismo osservando come l'Europa non sia oggigiorno che l'unico progetto democratico e cosmopolitico che è ancora in fiero di venire nel mondo e che, eh, per quanto stia affrontando le difficoltà, possa non di meno dare eh, soddisfazione, dare dei, dei risultati. Perciò che riguarda il problema dell'omologazione dipendente dalla globalizzazione, potremmo osservare, d'altro canto, che la cultura alta è sempre stata patrimonio di poche persone e che l'omologazione alla quale Stein fa riferimento se riguarda semmai una certa parte della popolazione europea, laddove quell'identità che serve all'Europa per distinguersi dal resto delle realtà mondiali verrebbe comunque tenuta in vita da queste elite che eh, sono sì una minoranza, ma, per ribaltare a ribaltare la visione pessimista di Steiner, sono una minoranza che è quantitativamente maggiore rispetto alla minoranza del passato. Appuntiamoci questi, questi, queste idee che poi commenteremo insieme alla fine. Passiamo adesso a considerare la produzione sempre articolata e meno impressionistica di un sociologo della fama di Ulrich Beck. Altro contesto culturale di riferimento, altra è anche la generazione che appartiene. Beck è tuttavia pessimista tanto quanto Stein esatto. alcune osservazioni sono osservazioni che tutti noi condividiamo ovvero ad esempio la crisi europea non è soltanto una crisi economica ma è una crisi della società e della politica osserva Beck e una crisi della società che si trova contro quella che lui definisce, e tra poco vedremo perché la definisce così, Europa tedesca. Quello che suggerisce Beck è ovviamente di rivitalizzare la società, occorre che la società europea venga rivitalizzata al fine di non subire questa domiglio, questo dominio eh, culturale e politico parte della eh, Germania. Il problema secondo Beck è chiaro, gli Stati stanno aiutando le banche invece delle persone comuni e delle giovani generazioni e secondo Beck questo si manifesta in un panorama che è contraddistinto da tre fratture. La prima frattura è quella tra stati editori e stati creditori. La seconda frattura è quella tra stati dell'Unione Europea con o senza unità monetaria dell'euro. E Infine la terza frattura, quella più forse appariscente, è quella tra le decisioni degli stati e le proteste dei popoli dei cittadini all'interno dei singoli stati. E in altri termini quella che potremmo dire un'Europa top-down, decisa dall'alto, contro un'Europa bottom-up, ovvero generata dall'A. Dalle istanze e dalle eh, aspirazioni della popolazione. Il paradosso secondo Beck è abbastanza eh, appariscente. Quel socialismo di Stato, che per tanti anni è stato sul banco degli imputati e che in qualche modo è declinato con l'inclusione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sembra ora applicato, appunto paradossalmente per aiutare le banche invece che eh, le persone indigenti laddove invece l'asset R viene eh, risfigato con tutta la sua potenza nei confronti della classe media e della popolazione più povera. A questo riguardo e, eh, può essere interessante chiedersi se questa situazione sia il risultato rettizio della eh, progressiva affermazione su scala planetaria dell'economia cinese. Ma anche questo lo lasciamo alla fine e lo lasciamo alle eventuali vostre sollecitazioni. Questo problema, il problema della crisi della società e e la politica europea, è visto da Ulrich Beck attraverso gli le eventi della sua risk society, ovvero la, la, teoria, la sua teoria della società del rischio, società del rischio che secondo lui connoterebbe il processo di globalizzazione. E qui è tutto chiaro, vedo movimenti di teste che sembra Esprimono insomma problemi. È stato chiaro capì? La globalizzazione, secondo Beck, e in questo vedete come il problema europeo venga da lui declinato all'interno del eh, più generale contesto globale e del più generale processo appunto, di globalizzazione, crea dei rischi che sono imprevedibili per chiunque, rischi quali l'inquinamento, il terrorismo internazionale, la radioattività, la disoccupazione. Questa eh, connessione, questa intensificazione de delle relazioni umane che caratterizza la globalizzazione porta ad, a generare situazioni di rischio in chiunque, a prescindere dalla responsabilità che questo chiunque ha verso questi problemi che si trova ad affrontare. Potremmo definire con una sorta di eh, estrema sintesi questa società del rischio di Beck come la società del potrebbe. Potrebbe capitare che... Eh, la fantasia non può cogliere quello che potrebbe capitare, perché è appunto imprevedibile. Non di meno, secondo Beck, questa società del rischio, proprio per queste caratteristiche di imprevedibilità e di pericolo costante, genera una sorta di senso di comunità, genera un quantomeno potenziale spirito di solidarietà, come vedremo poi alla fine lui declina. L'Europa peraltro verso, nonostante questa crisi economica, sociale e politica, è, secondo Becker, un successo. Al bando i luoghi comuni che eh, portano a vedere l'Europa come un unico grande fallimento, secondo Becker molti sono stati i risultati raggiunti che sono tuttavia sottovalutati dalle persone, da noi stessi, perché sono considerati come ovvi, ma ovvi poi tanto non sono. Basterebbe insomma, riflettere su quella che era la condizione alla fine della seconda guerra mondiale e rileggere un po' eh, gli anni del 1900 successivi alla, al 1945 per capire come in realtà il punto al quale siamo giunti non sia stato così eh, semplice da raggiungere. Ora, secondo me che noi abbiamo delle attese che sono molto lontane dalla realtà, eh, appunto in questo non accontentarci di ciò che la realtà già generosamente ci offre, cerchiamo qualcosa che è forse eccessivamente ambizioso. Questa, però, tensione verso eh, aspettative eh, così elevate produce, secondo Beck, un altro aspetto positivo, ovvero una sorta di tensione alla mobilità sociale, una sorta di tensione al miglioramento delle condizioni eh, di vita che, in una situazione di crisi dell'economia, della società e della politica, come è evidente, produce degli effetti anche psicologici non secondari il problema che sotto l'iniapec ognuno conosce è la mancanza di una politica comune europea e in particolare di una politica di una politica economica scusate, comune europea È quello che occorrerebbe per risolvere all'interno di questo processo di globalizzazione i problemi che si trova ad affrontare l'Unione Europea e a questo riguardo l'attenzione di Becchi si sposta sul problema spesso evocato dell'uscita o meno dall'Unione Europea, dell'uscita o meno dall'utilizzo dell'euro, dell osservando come appunto alcuni economisti parlano di questo come di qualcosa eh, realmente possibile secondo Beck ciò è impossibile invece, ed è impossibile per almeno quattro buone ragioni la prima ragione è che in questo meccanismo che dovrebbe portare gli Stati europei ad uscire dall'Unione Europea non ci sono delle regole eh, esplicite. Eh, L'unica cosa che si può dire è che un Paese possa uscire dall'Unione Europea una volta entrato entratovi, solo quando la sua popolazione lo desidera. Altro fatto da considerare, secondo me, è che per ciascuno Stato tornare indietro alla Precedente unità di misura monetaria significherebbe una quantità eh, ingente di debiti, sia per le banche sia per gli stati del mondo. Insomma, non sarebbe semplicemente una questione privata, noi decidiamo di uscire, pressioni da più parti genererebbero una, eh, come possiamo dire, un sentimento di pericolo condiviso rispetto ad una decisione che spesso ci viene presentata come dipendente soltanto da una realtà politica. In terzo luogo, secondo me, uscire dall'euro non significa assolutamente uscire dall'Unione Europea. Quindi come direi il problema non è che lo si taglia la radice, è nel momento in cui si è all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea è costretta ad aiutare i paesi che hanno bisogno, in necessità, che fanno parte dell'Unione dell Europea. Infine, il quarto punto che fa un po' il paio per il secondo, uscire dall'Unione Europea significherebbe problemi non soltanto per chi esce, ma per tutti gli altri paesi europei che eh, si trovano un po' come una grande famiglia ad aver accolto il paese in questione. Per risolvere tutti questi problemi, quindi, non occorre pensare a uscite dall'Unione Europea, uscite dall'Euro, occorre, secondo Beck, una nuova visione politica e. Eh, non veramente una nuova visione economica questa nuova visione politica dovrebbe essere capace di cambiare le regole della convivenza e di generare di modellare nuove realtà eh, sociali e istituzionali grazie alle quali sviluppare questa convivenza Secondo Beck, invece, noi ci troviamo continuamente di fronte a delle visioni eh, sorpassate. Ci troviamo ad affrontare problemi nuovi con categorie vecchie. E questo è il motivo per cui, secondo Beck, può essere assai difficile risolvere questi problemi nuovi. In altri termini, queste categorie vecchie potremmo riassumerle, secondo Beck, nelle visioni politiche di carattere nazionale, le visioni politiche che scaturiscono dagli Stati Nazioni e che si contrappongono, queste dovrebbero essere le nuove categorie, alle visioni politiche europee, con una maggiore ampiezza di respiro e una maggiore capacità di eh, risolvere alcuni problemi che eh, ci troviamo di fronte. In altri termini si contrappone, secondo Beck, una dimensione di politiche pubbliche domestiche, nazionali, ad una dimensione di politiche pubbliche eh, internazionali, le uniche che possono iniziare ad aiutare a risolvere i problemi legati anche alla globalizzazione. Quindi Creare il reale problema, questo l'abbiamo capito, non è quello eh, legato veramente alla crisi economica, è legato ad una dimensione culturale, in altri termini, e in maniera anche abbastanza drammatica. Beck sembra dirci che l'Europa rischia di perdere i valori europei che ne denotano l'identità e che con tanta fatica ha costruito attraverso i secoli. E, i principali valori europei che ne sono propri sono, secondo Beck, la democrazia, la libertà, la tolleranza e l'apertura al mondo. Questo spirito eh, cosmopolitico che eh, caratterizzò in particolare, ma non solo, il comunismo. Quindi cosa fare per non perdere questi valori anche a causa del eh, processo di globalizzazione? Occorre, occorre un nuovo, nuovo strumento, occorre qualcosa che potremmo definire una sorta di escantaggio politico, che dia risposta alle tre questioni più che indicate che formula EC. Poi l'Europa diventare veramente solidale al suo interno e all'esterno di essa. Detto in altri termini, dovrebbe l'Europa diventare solidale come un dovere morale o, in maniera ancora più esplicita, l'Europa, per risolvere i problemi che si trova ad affrontare, ha bisogno di essere solidale e per poter dare risposta a queste domande Beck utilizza la sua eh, teoria della società dei rischi. Secondo questa teoria, in un mondo globalizzato, tutti i rischi sono inimmaginabili, imprevedibili, come ho detto prima, e globali, sia per la natura loro, per le cause, sia per ciò che riguarda le conseguenze che questi eh, rischi generano e sono le seguenti tre le tre eh, possibili visioni della eh, attuale situazione secondo me in primo luogo una prospettiva secondo la quale la fine dell'euro potrebbe generare la fine dell'Europa. Ci abbiamo detto che ci sono differenze tra l'appartenere all'euro e l'appartenere all'Unione Europea, però suggerisce che non, eh, non è il caso insomma di eh, negare questa eventualità. In secondo luogo, la seconda visione consiste nel considerare che tutti i rischi non sono controllabili, ma questa incontrollabilità è, secondo me eh, home made, è la stessa Europa che è responsabile di questo problema di eh, incapacità di controllare i rischi che lei stessa genera a causa di quello che abbiamo detto prima della assenza di una prospettiva politica di fronte a eh, politiche pubbliche e economiche. In altri termini si tratta di eh, trovarsi di fronte, come spesso viene sottolineato quando si eh, menziona la necessità dell'esistenza di una Costituzione europea, di una, un reale Parlamento e Governo europeo, si tratta di essere di fronte ad una politica senza uh, delle politiche economiche e finanziarie adeguate. E la terza visione che indica Beck riguarda il rischio dell'Europa che... Uh, il rischio che la caduta dell'Europa possa peraltro verso generare una sorta di coraggio nell'azione quindi diciamo pure che rispetto alla visione precedente di Steiner è questo un pessimismo eh, temperato nonostante i problemi che, che vi sono Beck sembra lasciare aperta una sorta di eh, porta che ci eh, permette di, di risolvere attraverso questa, questo coraggio nell'azione i problemi che stiamo affrontando. Due sono le direzioni, le semplici direzioni che secondo Beck possiamo, possiamo intraprendere. Una direzione verso un, una società con più democrazia o con meno democrazia ci sono, Non c'è una terza linea. A partire dallo Stato attuale, di fronte ai problemi che ci attanagliano, possiamo decidere di affrontarli e di cercare di risolverli con un'iniezione di democrazia o con una eh, perdita di democrazia. Quale direzione l'Europa sceglierà è ovviamente, secondo me, e secondo la sua società deve da, eh, deve da rischio, qualcosa di imprevedibile. stiamo noi in Europa affrontando quattro aree di tensione, quattro aree di tensione. La prima area di tensione è una ricerca di maggiore Europa, in un senso, che si contrappone ad una, ad una ricerca di maggiore identità, maggiore importanza delle, eh, degli Stati di Nazione e delle loro eh, politiche pubbliche. La seconda area di tensione riguarda, secondo Beck, ciò che è negato dalle leggi nazionali rispetto a ciò che è imposto dalla necessità europea questa contrapposizione che quotidianamente potrei dire noi ci troviamo ad, ehm, in maniera implicita o esplicita ad essere, ad essere spettatori anche in televisione nei vari dibattiti pubblici tra le leggi nazionali e le leggi europee Riassunta da Beck in questa, in questa area di tensione. La terza area di tensione, che riguarda più direttamente la sua teoria del rischio e il processo di globalizzazione, riguarda la grande differenza esistente, secondo Beck, tra la minaccia di guerra, che eh, rappresenta un nemico identificabile che ha sempre, secondo lui, contraddistinto la storia dell'umanità rispetto alla minaccia del rischio che caratterizza invece l'attuale società globale e che è eh, rappresentata da un nemico che è non identificabile quando parliamo di eh, inquinamento piuttosto che di eh, problemi legati alle centrali nucleari alla loro esplosione piuttosto che eh, di disoccupazione beh, le cause sono tante i responsabili sono tanti e però questo nemico il problema che, che viene a sorgere è qualcosa secondo Becker di non chiaramente identificabile e soprattutto di non facilmente eh, prevenibile e infine la quarta area di tensione tradiscrivo un po' questo nostro generale panorama e la eh, contrapposizione tra il capitalismo che si sta dispiegando su scala globale rispetto alle eh, politiche pubbliche nazionali e questo se volete è forse l'aspetto più, più, eh, più consueto di, di caratterizzazione della contemporaneità Secondo Beck, quindi paradossalmente, anche in questo caso, noi ci troviamo ad avere come dei rivoluzionari, quello che li chiama gli architetti d'Europa, nel presidente della Commissione Europea, il presidente del Parlamento Europeo e il presidente della Banca Centrale Europea. E non sia in questo una, una provocazione, soprattutto da parte di un autore come Beck che è. Di formazione marxista. Secondo me, nonostante gli errori che questi, eh, queste autorità eh, possono commettere, e esse offrono l'unica prospettiva, l'unica strada per poter risolvere i problemi che ci dobbiamo ad affrontare. Naturalmente, i veri nemici dell'Europa. Quindi i veri nemici del popolo europeo, per i problemi che non permette di risolvere, sono gli ortodossi politici nazionali. Il conflitto quindi tra Europa e stati nazionali, stati nazionali presentati come difensori degli interessi della popolazione, è un inganno, secondo me, non è assolutamente vero e eh, l'unica soluzione possibile per risolvere i problemi europei e nel contempo i problemi che la globalizzazione pone all'Europa sono eh, legati alla prospettiva, alla prospettiva eh, europea. Quindi le tre fratture che abbiamo già menzionato prima quella tra stati debitori e strati creditori, quella tra stati dell'Unione Europea con o senza euro e quella tra decisioni degli stati, nazioni e conteste delle persone sembrano andare insieme verso un'unica direzione, l'Europa tedesca. Che cos'è questa Europa tedesca e soprattutto chi ha deciso di andare verso questa Europa tedesca? Beck questo ce lo spiega in maniera abbastanza netta. Innanzitutto va considerato che, dal punto di vista dell'azione politica, il grande macchiavelli della situazione è la signora dottoressa Angela Mette, il cui principale, la cui principale caratteristica secondo Beck è il non agire il cui principale fine è vincere le elezioni nazionali e, e la cui principale strategia è rifiutare le proposte. Una, eh, una sorta di difensore del, di uno status quo che vede la Germania ovviamente in, in eh, vantaggio rispetto agli altri europei. In questo modo, secondo Beck, il primo ministro tedesco collega il potere nazionale del proprio paese con la capacità di costruire un'Europa, un'Europa particolare perché è appunto l'Europa tedesca. Il dovere che si pone come prioritario Merkel è, secondo Beck, questa politica del risparmio, questa politica dell'austerità che sta condizionando un po' tutti i paesi europei, la via attraverso cui perseguire questa politica dell'austerità e costruire questa particolare Europa è l'indebolimento delle regole democratiche. Quello che però, secondo Beck, deve essere ben chiaro è che questa Europa tedesca non è il risultato di una strategia pianificata, non è che la Merkel con i suoi due ministri eh, si sia eh, trovata in qualche luogo segreto della Germania per decidere di creare un'Europa che fosse fatta eh, a questa stregua. L'Europa tedesca è, secondo Beck, e secondo, ricordatevi, la sua teoria della società del rischio, l'imprevedibile e non voluto risultato della società del rischio, di questa società che è generata dalla globalizzazione. Quello che noi potremmo così, a passare, osservare è che probabilmente Beck sottovaluta le premesse della creazione dell'Europa, dove tutto, quasi tutto, fu eh, pianificato organizzato in relazione all'economia all tedesca. Anche questo lo lasciamo a, alle eh, eventuali finali vostre sollecitazioni. In questo modo, osserva Beck, la Germania diventa la guida d'Europa. Diventa la guida d'Europa e riesce finalmente ad abbandonare, diciamo così, eh, una triste eredità che le eh, veniva dalle, dalle, dalla seconda guerra mondiale. Dall'essere un, uno stato spesso abitato come stato razzista può finalmente elevarsi, grazie anche a questo eh, questo predominio economico e politico una sorta di guida morale dell'Europa che dice agli altri stati cosa occorra fare affinché l'Europa venga finalmente realizzata. E quindi un'Europa tedesca quella che si viene costruendo che significa allo stesso modo una... Europeizzazione della Germania e questo, senz'altro, per ciò che riguarda la Germania, non è un, un problema. Il problema, semmai osserva Beck, è per gli altri eh, paesi appartenenti all'Unione Europea. La parola chiave europa tedesca dichiara quindi, secondo Beck, ed è questo il motivo per cui lui la, la propone come l'idea, di Europa che ha trovato una sua realtà, dichiara esplicitamente una nuova situazione di potere. L'Europa tedesca significa infatti una dimensione gerarchica di potere, dimensione gerarchica all'apice all della, della quale si trova appunto la politica tedesca e in questo modo però la solidarietà, quella solidarietà che prima Beck andava cercando con una serie di domande per sapere se dovesse appartenere all'identità europea o se dovesse essere una via attraverso cui fosse possibile per l'Europa risolvere determinati problemi, rischia, dicevamo questa solidarietà, di essere sostituita da una forma di neocolonialismo in cui lo Stato colonizzatore Altri non è che la Germania stessa. Ed ecco qui apparire quello che è l'escamotage di Beck, ovvero, richiamando implicitamente alcuni grandi teorici politici del passato, afferma come per non perdere questa solidarietà e anzi per alimentarla, per generarla occorra un nuovo contratto sociale e per poter ragionare in termini di nuovo contratto sociale così come tutte le teorie che naturaliste fanno occorre un punto di vista che sia quello dell'individuo non quello delle corporazioni delle associazioni, tanto meno degli stati dobbiamo ragionare in termini di diritti individuali e a partire da questi diritti individuali a partire dalle, dalle istanze degli individui dobbiamo cercare di immaginare e di realizzare questo nuovo contratto sociale un nuovo contratto sociale che deve interessare in particolar modo ovviamente le giovani generazioni le quali si trovano a sperimentare, a esperire la società europea come una società in cui regna una doppia sovranità la sovranità nazionale e la sovranità europea con tutte le contraddizioni che da ciò ne derivano una prima contraddizione è ad esempio quella per cui le giovani generazioni sentono le istituzioni europee molto lontane qualcosa di artefatto. Afferma Beck con una metafora abbastanza eh, pregnante come la casa astratta delle istituzioni abbia le proprie stanze deserte, desaltate, e questo perché in particolar modo i giovani gli individui, i giovani cittadini che vivono in Europa non vogliono entrare in queste stanze, non vogliono entrare in questa casa. Questo contratto sociale, questo nuovo contratto sociale dovrebbe essere anche l'artefice di una rinascita in questo senso, di una eh, possibilità per le giovani generazioni di avvicinarsi alle istituzioni europee e di eh, abitare e animare queste stanze in particolar modo gli individui e le giovani generazioni percepiscono questa politica del risparmio di cui sembra essere in particolare promotrice la Germania di Angela Merkel una grande ingiustizia e eh, questa ingiustizia è tanto più grande quanto si va a ripercuotere su una popolazione europea che è composta in realtà da eh, individui eh, che non trovano un collante tra di loro, da individui che risultano essere, secondo Beck, degli atomi senza eh, un significativo coordinamento. Questo nuovo contratto sociale dovrebbe quindi, secondo l'autore, permettere di costruire un'Europa socialdemocratica, un'Europa che permetta di generare quel senso di solidarietà a cui prima facevamo riferimento e che permetta di generare un popolo europeo, non semplicemente una somma di individui irrelati all'interno del territorio europeo. quindi si chiede Beck è possibile per i cittadini che eh, trovano la loro identità soprattutto in quella nazionale diventare sovrani europei come possono i cittadini delle singole nazioni divenire sovrani europei attraverso, secondo Beck i movimenti sociali come ad esempio la primavera araba il eh, movimento Copaico Street e via dicendo sono movimenti che eh, risultano essere risultano non essere altro che fenomeni sociali espressione di una società del rischio, quindi fenomeni sociali imprevedibili, nessuno si aspettava che eh, scoppiasse la primavera araba per quanto poi i risultati siano stati quelli che sono stati o che si manifestasse il movimento globale di Questi sono alcuni fenomeni sociali che la società del rischio genera e altri ne potrà generare magari, spera Mac, con eh, migliori risultati finali. È qualcosa che però egli indica, ad esempio, del, dell'imprevedibilità dell che contraddistingue questa società del rischio propria della globalizzazione gli scienziati politici i sociologi e soprattutto secondo me gli economisti spesso sottovalutano the power of the powerless il potere e il senza potere Il problema è che di fronte alla crisi di legittimità che contraddistingue un po' tutte le realtà sociali su scala globale, questo tipo di potere, il potere dei senza potere, il potere dei, dei protagonisti della primavera araba, il, il potere dei eh, giovani che hanno animato eh, il movimento occupare Wall Street, può facilmente sorgere e cambiare le regole politiche e anche, secondo Beck se alcuni movimenti sembrano alla fine aver fallito quella che era la loro più alta eh, ambizione, il più alto obiettivo politico, in realtà solo il loro sorgere, solo il loro essersi manifestati, ha portato in maniera eh, magari poco evidente al cambiamento di determinate regole e, se volete, di determinate regole politiche e se volete al cambiamento di determinate prospettive sociali che agevoleranno ulteriormente in futuro il sorgere di questi movimenti e il mutamento più eh, significativo di queste regole politiche non di meno finora conclude eh, politicamente Beck noi possiamo vedere soltanto l'affermazione di un'Europa tedesca ed è eh, di fronte a questa che dobbiamo, dobbiamo porci determinate domande e dobbiamo trovare definite risposte. Quali dunque le considerazioni che possiamo esprimere intorno a questa riflessione di Beck? Innanzitutto, Beck parla di cambiare la politica, ma e di cambiare le categorie della politica. Ma eh, come forse è risultato evidente un po' a tutti, e di continua a usare vecchie categorie. Abbiamo sentito Europa sociale democratica abbiamo sentito addirittura contratto sociale, parla di movimenti sociali e quindi dove sarebbero queste nuove categorie? forse nella società del rischio, non si sa in secondo luogo un'altra osservazione, un'altra critica che mi si può rivolgere è che la sua posizione sembra esagerare la, uh, i, questi risultati imprevedibili e uh, inaspettati che genererebbe la globalizzazione laddove, credo che voi siate tutti, o soprattutto del corso di laurea in storia, nella storia noi abbiamo visto tanti avvenimenti che erano imprevedibili e imprevisti, senza che si parlasse ancora di un'organizzazione. In terzo luogo potremmo dire che la contrapposizione che Beck Individua tra nemico identificabile nel passato, identificabile nelle, nella società del passato, e il nemico non identificabile che contraddistinguerebbe la società del rischio e che sembra un po' una forzatura, nel senso che noi possiamo affermare che la globalizzazione, in quanto fenomeno storico, non faccia altro che seguire le stesse regole del passato. Eh, e che probabilmente l'unico aspetto che la contraddistingue è semplicemente una maggiore rapidità nella manifestazione di determinate connessioni, di determinate conseguenze. Come ho detto prima, potremmo dire che la globalizzazione altro non è che è la storia dell'umanità una storia contraddistinta dal suo, dalla sua eh, origine da una progressiva intensificazione delle relazioni umane e che oggi ha ovviamente delle eh, inedite possibilità attraverso gli strumenti informatici, attraverso eh, gli strumenti di Comunicazione tra i vari eh, stati nazione e le dicendo. Eh. Concludiamo quindi questa, questa panoramica che spero sia risultata utile, volendo a confronto eh, diciamo così, il pessimismo di George Steiner con quello di Ulrich Beck. Cosa contraddistingue? Il denominatore comune che le due idee di Europa sembrano avere, ma io direi che l'Europa sembra emergere sia dall'uno che dall'altro autore, pur nelle tante differenze, come Europa del piano: l'Europa individua la sua identità secondo questi autori, cercando un denominatore comune tra questi autori, nella capacità di dialogare, di realizzare un dialogo tra i popoli e, peraltro, il processo di unificazione europea, altrove che questo, risolvere un eh, perenne conflitto eh, tra stati, tra identità nazionali, in una costruzione istituzionale che permetta di porre fine a questa guerra senza fine. Perdere dunque questa capacità di dialogo sia all'interno dei confini europei sia nei riguardi delle popolazioni che sono intorno a noi significherebbe perdere eh, la principale caratteristica di questa identità europea che i eh, ideotoi in maniera così diversa significativa sembra abbiano voluto indicare grazie a questo punto visto che io sono stato preciso con un orologio in un'ora ci rimane una mezz'ora in cui porre eh, domande questioni eh, al fuori purtroppo il non potrà dare risposta perché non è più presente, lo io a fare il suo portavoce. Prego Sono quello piaciuto. E io ne faccio direttamente tre. Speriamo sì. sì. che tutti non faccia tutti così perché altrimenti facciamo. No, ma sono Allora, la prima è eh, se eh, eh. allora il certo la ringrazio perché eh, per, per interessi personali seguo back motore. Eh e per pur non condividendo molte delle cose che dice in realtà penso che offra degli stimoli molto interessanti poi mi vado direttamente alle domande e spiego quello che penso io contro di lui eh, non si potrebbe individuare però un in nesso anche nel, nel, nella considerazione dell'elite in Steiner e in Beck, anche se dal punto di vista di internet. cioè da come se ho capito bene Steiner ripone fiducia nell'elite sì nell'elite come unico motore che ancora potrebbero tenere in piedi il progetto europeo. Mentre eh, Beck come dire, ripone più fiducia nell'avvio nella dei movimenti che possono spingere l'Europa dal basso, quindi nel 4-9 che diceva prima. Però in realtà due, queste due letture non, come dire, non, non rischiano comunque di, eh, appunto, di, di non affrontare il nodo della sovranità, cioè, c'è sempre comunque un'elite da, da sfidare o un'elite in cui corre fiducia, ma i movimenti per quanto possono avere un ruolo molto positivo non risolvono il problema della costruzione di un sistema democratico funzionale del progetto europeo. Questa è la prima domanda. Um, Un'altra domanda? Se un ah no, può approfondire un, un pochino il, il rapporto tra Machiavelli e la Merkel che ho trovato interessante ma quali sarebbero i punti di, di vicinanza tra. cioè perché acquistare una. basta, una... <susurra> ma... ma... sapete che se il principe è la Germania la è proprio interessante secondo me sì. se è Merkel è no, Machiavelli sapete che se il principe per cui lavora Machiavelli la Germania è la loro popola Sì, sì, sì, ma lui in realtà utilizza la sì, Germania è la loro popola si si ma utilizza eh, riferimento a Macchiolesi semplicemente in termini metaforici come dire eh, l'attore eh, politico che eh, senza scrupoli di sorta sta agendo in questa eh, questo processo, diciamo così, di unificazione europea, allo stato attuale è di un ministro tedesco. Ma per la più usa metodologie macchia che niente. Sì, in questo, sì, questo sì, senso. Sì, sì. In questo senso. E in secondo luogo, per rispondere alla prima domanda, eh, Steiner, il problema troppo non si soppone, nel senso che eh, l'Europa sa e sta per morire. Sali e eh, sta per morire. Le dit che permettono di rimanere ancora in vita eh, per qualche decennio. I popoli assolutamente hanno eh, una, un ruolo passivo perché sono soggetti nel processo di globalizzazione, quindi i primi ad essere eh, oggetto del conformismo che eh, la globalizzazione generale del secondo, secondo stagno. Nel caso di eh, Invecchia di la situazione è forse più complessa, nel senso che come visto fa riferimento alle, alle, alle figure apicali dell'edificio uh, dell europeo, Presidente della Commissione europea, Presidente del Parlamento, Presidente della Banca centrale e però allo stesso tempo sostiene che soltanto da una spinta proveniente dal basso, quindi soltanto attraverso la manifestazione da parte dei eh, senza potere che può essere percepito dalle istituzioni e quindi dalle, da queste figure applicabili la direzione verso la quale procedere. Ovvero questa creazione di un nuovo contratto sociale. Questo è un po' quello che eh, mi sento di interpretare della posizione di Dio. Altre questioni che sono rimaste poco chiare? Osservazioni, potete anche provare a polemizzare direttamente con il e con Vecchio, intanto è un avvocato, non vi ascoltato. <ride> Abbiamo una domanda riguardo al corso che ha tenuto, c'è una slide che lei parlava di Europa top-down, cioè le scelte dall'alto, rivolte contro gli il... contro opposizione, non diretta necessariamente contro eh, gli impulsi provenienti dal basta, i movimenti e così via. La mia domanda è ma paradossalmente non sono. Eh, nel momento in cui il popolo, comunque i movimenti dal basso, chiedono una revisione o comunque un indebolimento di come è adesso l'Unione Europea, paradossalmente non, non è l'elite o comunque i movimenti dall'alto i più europeisti del popolo. Cioè, perché ad esempio quando hanno allargato il 2004 l'Europa a Est con l'adesione dei vari paesi, l'ex cortina di ferro, eh, paradossalmente il popolo, comunque la gente i movimenti dal basso, mi pare che sono completamente d'accordo quindi molto spesso ci deve essere forza la decisione dell'Ideca anche se il popolare è più europeista di quello che magari perché si sta parlando il problema di creare l'Europa non è che non si pone il problema di creare l'Europa è Però... si pone il problema di risolvere i problemi sociali ed economici dei, eh, dei cittadini europei allora, non è un europeismo, perché non l'oro un non è un vero europeismo, non hanno un evidentemente dai cittadini, perché i cittadini molto spesso pensano. sulla la mia domanda è, certo, certo mi mente, nel loro non pensare ai dell'uomo di strada, sono veramente più europei di noi che invece penso all'uomo della strada. Secondo me. Sì, Poi quello che dice Beck è che noi dovremmo andare in quella di direzione europeista senza dimenticarci dei bisogni, delle istanze, delle proteste che vengono sollevate dagli uomini e dalle donne della strada ehm, la il paradigma europeo pensare in termini sovranazionali cosa che permette a Beck di indicare appunto il del Presidente della Commissione Europea del Parlamento Europeo e della Banca Centrale Europea come i veri affidati dell'Europa permette di risolvere i problemi può permettere meglio di risolvere i problemi che si manifestano all'interno del territorio europeo a causa del processo di globalizzazione perché la prospettiva è quella giusta è quella sovranazionale, sovrastatale il problema è che le istanze reali della popolazione siano presenti ai, ai governanti un po' insomma la vecchia storia della politica e quindi è soltanto nel momento in cui grazie al sorgere imprevedibile di questi movimenti sociali, quali quelli che ho menzionato, che sarà possibile, secondo Beck, eh, far presente nel miglior modo possibile ai, agli architetti d'Europa e alle eh, politiche nazionali quali sono gli interessi e quali deve essere la direzione da, da perseguire per, per risolvere i problemi esistenti no, però, più o meno si, sì, ha comunque molti un po' altri certo dubbi, ma non faccio alcuna domanda riguardo sempre a questo argomento del, del, dei bisogni della gente della strada, insomma, fronte a grande disegno europeo. Posto sì altre questioni? le faccio una io non un po' di piacere ma una considerazione pensando... <coughs> afferma Deca a proposito di una contrapposizione fra Europa e Stati nazionali, e così, via, insomma, se poi invece c'è una riflessione dei problemi tra Stati nazionali e spinte centrali all'interno degli stessi Stati nazionali, basta pensare a quello che è successo poco fa e fa in Scozia, quello che è successo l'altro ieri in Catalogna, l'altro ieri Europa, eccetera, quello che succede a Atene, l'intervento a in Belgio la considerazione dicendo cioè in di casa nostra la pensa che sono stati badati cioè anche in questo punto è tenuto in conto nell'osservazione di Beck o no? in generale si parla di nazioni o di stati stati delle istituzioni o stati formati da determinate caratteristiche linguistiche storiche che fanno solo generazione anche dello stesso stato come a la Polonia la Scozia pallone e fiardino, la pallone e la stessa il Belgio. Sono sì, sì, sì, ma diciamo che la lingua deli che sì. questo sì. è il passello di disunione europea. Sì, sì, sì, infatti, ma lui non la considera direttamente, la considera una sorta di epifenomeno di politiche eh, pubbliche statali sbagliate, dipendenti da questo dominio del ruolo della, eh, della Germania e quindi di una che è la scorta che il processo di integrazione europea sta prendendo. Senz'altro, questo è un, un tassello che eh, ancora più eh, permetterebbe di di, capire, insomma, di complicare il discorso che lui, che lui forma. Altri? Riguardo al ruolo della Germania, cioè, evidente che in risulti uno stato per tedesco però dalle motivazioni per cui la Germania è riuscita ad arrivare a questo potere che in realtà, se si pensa, pensa all'Europa, la Germania vale uno tanto quanto gli altri ma diciamo che non si, si sofferma in maniera esplicita su, eh, su questo eh, comunque Ciò che traspare dalle sue righe vuole dare per scontato che la Germania sia all'interno del, del, del contesto europeo una potenza economica e che da questa, questo potere economico si sia derivato in maniera totalmente, come ho detto, eh, involontaria, quasi una conseguenza della, di una natura che eh, nessuno ha, ha deciso a occupare il ruolo che si sta occupando, quindi è una diretta, appunto, una diretta conseguenza della sua, della sua ricchezza eh, del territorio, del suo potere economico che genera, senza che vi sia una uh, politica pianificata, un ruolo igienile all'interno della, della comunità europea. Sì? Passerci che, eh, allora Beck parla di società del rischio, il fatto che si tenda sempre comunque ad affrontare problematiche nuove all'interno dell'Europa con categorie vecchie e quindi riferibili agli altri Stati nazionali, qua si è più da un bisogno di far nascere, di risolvere comunque questa società del rischio derivata dalla globalizzazione, con la ricerca di una solidarietà, le persone tendano invece a sostituire la solidarietà con il bisogno di sicurezza e quindi per questo si rifugia, cioè cercando la sicurezza al posto della solidarietà, alle altre categorie. il problema: questo è Ma, ehm, cioè, il problema delle vecchie e delle nuove categorie. È un problema che io rivolto a Beck, come analista sociale okay. perché parla della necessità di eh, risolvere la situazione attuale, cercando nuove forme di politica, però io mi chiedo se queste nuove forme di politica mi le possa descrivere, proporre, eh, preconizzare, utilizzando vecchie categorie politiche. Ehm, per ciò che riguarda invece la um, politica uh, concreta che si svolge in Europa, non si pone tanto un problema di categorie quanto un problema di eh, prassi, eh, prassi che andrebbero modificate sulla base appunto di, eh, di questo eh, non meglio definito nuovo contratto sociale che dovrebbe generare solidarietà. La sua osservazione cerca il fatto che questa ricerca, questa ricerca di solidarietà possa contrapporsi un bisogno eh, di sicurezza, e che questa ricerca di sicurezza finisca per prevalere su una ricerca di solidarietà e senz'altro qualcosa di eh, totalmente eh, fondato, tanto vero che ne abbiamo insomma, mm -hmm. sotto gli occhi diverse manifestazioni. È passata appunto la ricerca cioè di questa sicurezza che arriva comunque a generare la tendenza che si oppone ancora all'Europa, quello di riducersi all'interno del nazionalismo. Sì, sicuramente sì. C'è da dire anche che sicurezza e solidarietà potrebbero anche non essere contrapposti, nel senso che noi possiamo trovare sicurezza attraverso la solidarietà si tratta di generare di trovare la via attraverso cui eh, creare nuove forme di associazionismo, nuove forme istituzionali se vuole che permettano di, di, di, di garantire l'una e l'altra però di questo, questo obiettivo non parla perché scatterebbe di prospettive utopistiche da un lato e dall'altra sarebbe contraddittorio rispetto alla sua teoria della società del rischio dove nulla è prevedibile. Quindi eh, se vuole, un po' nella prospettiva della vecchia appunto teoria marxista, non possiamo parlare di come lo Stato sarà, perché lo Stato sarà in momento in cui si manifesta. Parlarne oggi sarebbe una sorta di rispetto a ciò che si manifesterà nel momento in okay. cui eh, secondo Beck eh, Angela Merkel tenterebbe un indebolimento delle regole democratiche a livello europeo eh, io ci ho pensato un attimo e sono ancora un attimo nel tempo ho pensato da una parte abbiamo però eh, il trattato di Lisbona che eh, dà comunque maggiori poteri a quello che è il Parlamento europeo, maggiori eh, poteri eh, legislativi al Parlamento europeo, abbiamo un progetto fallito comunque dalla Costituzione europea e comunque penso, penso che in Germania vi sia un forte dibattito interno, cioè che la Merkel ha, sia ora al potere ma che vi sia un dibattito, penso a Schulz, penso al Partito Socialista tedesco. Quindi in realtà secondo me c'è una subcultura, diciamo, democratica, europea, che non potrà mai essere eh, demolita da dei personalismi politici. Eh? <ride> Questi, no? Io però. Prova, eh? prova, primo, Io allovo... perché, dal fondo, quest'anno, voi dovete che votare che per la prima volta avete potuto scegliere chi viene Presidente della commissione cosa che prima c'era legata e scelterà scelte un personaggio di secondo piano. Sì, qualcosa. sono... sono quest'anno comunque abbiamo potuto tutte una scelta, Sono dei mm. passati imponenti, però ci sono... Questo sicuramente. mi voglio amare, <ride> Che si rivelava un po' anche quello che è stato già detto, all'indomani del referendum stozzese, Repubblica ha ospitato un contributo di Beck che, spero di, di dirlo in maniera corretta, teorizzava un po' come dire, una forma di governo attraverso aree metropolitane che dire, affrontassero le criticità dello Stato-Nazione in questo momento, che quindi affrontato dai cittadini una, una di quelle strutture da superare e che però potesse avere un rapporto virtuoso rispetto a quello di viene con le istituzioni europee. Eh, da un lato potrebbe essere un pensiero molto affascinante, eh, dall'altro però mi chiedo se questo non ritorno un po' magari a quello che diceva lui prima, cioè se non manterrebbe una, come dire, le criticità per esempio del fatto che eh, la Banca Centrale Europea, e alcune delle istituzioni europee non hanno ancora degli equilibri per, hanno ancora dei, dei limiti per quanto riguarda la legittimazione democratica. Penso per esempio all'elezione all della BCE, mm -hmm. eh, che è un'elezione gestita all'interno degli equilibri tra le varie banche centrali, quindi dove, cioè, ci sono ancora delle criticità di questo tipo. Quindi, in, come dire, affascinante l'idea di un governo metropolitano, che sicuramente affronta la sfida della democrazia diretta dal basso di, di questi temi, però se non sia comunque ancora un po' contraddittorio posto dire che potrebbe rispondere sì, ma starà in movimenti spingere perché eh, si possa... Perché? Perché un po' contraddittorio per fare motivo. Perché è ancora un po' debole, cioè eh, mi sembra che sia un'idea un molto interessante che però non sposta gli equilibri all'interno per esempio del... So, la definizione del, del governo della BCE che invece ha fatto tutti i coccurati per questo punto potrei dire che questa idea di Becker non è per lui l'originale e peraltro adesso verso va a risolvere appunto come anche lei implicitamente, eh, va a risolvere dei problemi altri rispetto ai problemi che riguardano le, le istituzioni europee eh, cioè senz'altro creare delle realtà ehm, diciamo così regionali che garantiscono un governo locale di un certo tipo, la realtà la cui circoscrizione deve essere poi funzionale al territorio, alla geografia, alla storia, alla cultura e alla, ai problemi che sono, occorrono, occorrono risolvere e che possono essere risolti localmente: ehm, è un aspetto, diciamo così, di questo edificio europeo. Eh, L'altro aspetto è senz'altro il problema della legittimazione delle istituzioni e delle, dei ruoli appunto apicali dell'Unione Europea, quindi mh, per un verso diciamo così che questa, queste, la creazione di queste macro regioni potrebbe essere uno strumento attraverso cui risolvere i problemi dei cittadini europei localmente eh, come fare in modo che i cittadini europei possano in qualche modo influire, in quanto stiamo facendo adesso, nelle politiche pubbliche che, eh, o se preferite nelle direttive che l'Unione Europea impone al singolo di Stato di è non scorso, non meno Stato stata un'azione da superare con il rafforzamento del governo centrale europeo. Però nelle scorse elezioni di vi abbiamo visto qua come è stato proprio il non intervento per esempio della banca centrale a scatenare la crisi in Grecia o eh, in questo momento eh, diverse tensioni diciamo, che vengono dall'est, per esempio dall'Asia, attraversino l'Europa in maniera completamente diversa anche in singoli stati e nazioni e questo, appunto, provoca anche, diciamo adesso, in questo cioè, periodo di crisi, la crisi del, dell'Unione Europea. Visto che cioè, la Germania, per esempio, vive la crisi russa in maniera completamente diversa dall'Italia o la Cina ha rapporti completamente diversi. Sì, credo, ho perso l'assunto iniziale. E eh, che, appunto, Becker parla di un superamento di Stati nazione, Nazioni, mentre noi nelle scorse elezioni abbiamo visto che, invece, in questo momento sta avendo l'esatto opposto. No, beh, che non è che parli della superamento di parla appunto della contrapposizione tra una prospettiva che è nazionale, localistica, eh, domestica e una prospettiva che è europea. Secondo me solo la prospettiva europea può permettere di portare a soluzione i problemi che la globalizzazione e la società del rischio genera perché affrontati su una scala territoriale più ampia e con quindi maggiori strumenti politici e economici eh, d'altro canto però la incapacità di queste istituzioni eh, di risolvere i problemi dei cittadini europei finisce per generare una, una retromarcia no? che addirittura come ricordava il professor Del Corno è genera dei fenomeni di localismo e... che vanno a Esattamente nella direzione opposta. A nessuno è stato colpito invece dalle, per quanto esposto sinteticamente, dai eh, suggerimenti, di così, di eh, George Steiner. Identità europea rappresentata da, quei, da quelle cinque condizioni. Le condividete? Mi hanno stupito alcune di esse? Io poi ho un'altra cosa dell'identità europea. Sì. Secondo me uno degli elementi fondamentali dell'identità europea, specialmente per alcuni paesi, è essere diventati nel corso dei tempo o paesi di ondate migratorie provenienti da altre aree del mondo. Quindi, è eh, normale trovare in città come a so, Vauxhall molti africani così come non so anche Parigi oppure indiani sia a Londra, anche a Berlino perciò paradossalmente un altro simbolo dell'identità europea proviene da elementi che non sono europei almeno inizialmente ma che lo sono diventati col tempo paradossalmente anche le moschee ormai in Europa c'è cioè, il libro sui musulmani in Europa sono hanno situato, mi sembra, 27-28 milioni, alcuni sono molto molti in Russia, sono lì da sé ma ormai ci sono quasi 4 milioni di musulmani in Germania, 5 in Francia, 3 nel Regno Unito quindi sono un elemento curioso che non appartiene, a parte i Balcani, comunque l'Albania, un elemento che non viene comunque dall'area culturale europea, diventato col tempo, proprio con un progresso storico di certificazione, parte dell'identità europea. Cioè, quindi quello che dicevamo prima con il discorso esatto. della capacità di dialogo, no? ma allora, non ci sono più caffè ma ci sono anche Barba poi ah, si sì, anche Barba appunto è eh, un'altra piuttosto che anche paradossalmente non so i ristor ristoranti cinesi sembra una cosa superficiale ma comunque i ristoranti etnici sono il simbolo di un'immigrazione probabilmente l'area del mondo che nulla non aveva nulla che avrà una cosa comunque con l'Europa ma non in maniera così forte invece adesso se ne sono fatti integrare è una cosa superficiale perché voglio dire i miei genitori se dobbiamo a mangiare un ristorante etnico abbiamo solo un cinese, mentre noi adesso abbiamo ancora una quantità di ma in Cina vuol dire che può essere una cosa di poco conto e invece di poco conto non è insomma adesso noi al kebab paradossalmente un altro simbolo di identità di elemento straniero nato all'estero perché il kebab fu ideato da un tremito il kebab che mangiamo noi è tedesco fatto in Germania e come viene servito non è tutto che mangiava così sta cominciato a fare il potere tedesco quindi l'idea di Europa, l'elemento straniero, un po' come gli spaghetti con le meatball, con le polpette, è un piatto l'America, però che è diventato il simbolo dell'IT americani, ma è nato così in America, non è che gli italiani lo mangiavano così col sì. tempo, sì, attraverso sì, la sì. fusione di mai è nato un piatto. Altra osservazione? Ah, ad esempio, mi ha colpito, colpito questa idea dell'identità europea legata alla consapevolezza da sempre esistente di dover un giorno scomparire. È un po' come, anche se lui non lo esplicita nel testo, esempio, considerazione, è un po' come se dicesse: l'Unione Europea nasce un po' dalle ceneri dell'impero romano. E così come i fassi dell'impero romano erano lì a indicare quanto una realtà eh, immensa eh, in tutti i sensi potesse arrivare in alto e poi eh, decadere e, e, e scomparire, allo stesso modo qualunque altro fenomeno culturale o politico si manifestasse in Europa necessariamente andrebbe contro lo stesso destino. No? No, secondo me no, l'Europa, come dicevo, questa è la mia idea personale non certi, non voglio sapere sì, sì, sì. Non, è la mia opinione personale l'Europa, così come è nata è nata troppo sull'asse franco tra Berlino, e Parigi, secondo me già il fatto che non abbiamo integrato la Turchia, lei ha detto l'impero romano se non guarda la cartina geografica aree della Romanità come la Turchia o Nord Africa, non sono state io l'avrei integrato all'Unione in Europea perché, per esempio, la Turchia potrebbe essere benissimo accetto mentre l'Europa, così come stati dati, secondo me non, non, non, non ripercorre nessuna impero del passato non ha nessun idea universale Sai nel parlo argomento dell'Europa culturale non sta parlando del dell'Europa Ma io nell'Europa culturale noto anche in parte il Africa e la Turchia perché se pensiamo a uno storico come erodico o una poetessa come il Sartus non altro ne la Turchia non vedo perché noi dobbiamo ammetterci. ci sono stati come ne fanno parte ma anche altri paesi che non ne fanno parte avrebbero titolo di fare parte anche se non fanno parte geograficamente della nostra Europa. Per me l'Europa come è nata, è troppo legata all'asse Berlino-Parigi che ha imposto un proprio sistema comunità europea, comunità europea, continua nazionale e dimensione in in in in in culturale per essere istituzionale... che di... non corrisponde alla cultura... Esatto, sì. secondo me. Perché il sì. Mediterraneo è troppo sovrapposentato, domina una, una cultura secondo me troppo... Il Nord Africa in questo momento, secondo, per quanto sia stata la storia sì. delle... Io l'ho accetterei subito, perché ha un'identità europea. Non alcun... è che ha un'identità europea, ma non ha neanche una identità europea, adesso Europa. L'abbiamo integrato e siamo riusciti in qualche maniera a integrarlo. Vedo, ad esempio per... come mai? Il Marocco che è stata una colonia francese da moltissimo tempo, tra certi diversi aspetti culturali europei, possa essere integrato, ma lo stesso eh, la stessa Tunisia, ad esempio. Lui avrà integrato anche per la di svilupparsi di un è stato in Tunisia, anche sì. Turchia. Sì. Turchia sì, la Turchia non vedo perché non l'hanno. Non... No, la Turchia è un La Turchia Tunisia, a... però, eh, come sì. gli altri paesi del Nord Africa, mi sembrano differenti dalla, dalla, dalla, dalla Turchia. Dal punto di vista anche della sensibilità culturale, la Turchia per quanto possano essere eh, le polemiche che eh, la classe politica muove si sente europeo se lei va da un tunisino da un libro per chiedere se si sente europeo io credo che no tanto, <ride> tanto più che il problema della consapevolezza europea non va affrontato in questo modo pensando a ciò che dovrebbe essere europeo secondo noi bisogna andare a chiedere è interessante se si sentono bene, se in questa maniera. Il fatto che il Marocco aveva fatto domande di adesione con il II negli anni 80 perché si considerava economicamente anche per certi versi culturalmente legato all'Europa. Per lui, l'Europa era la Francia, comunque la cultura francese. Io lo cioè, sento. Questo è il mio ideale mi ma per me è il Maghreb, anche perché, comunque, culturalmente storicamente, appartiene a un'area storica che dopo l'impero romano. Ha inglobato anche, pensi solo all'intero spagnolo, le spedizioni, anche i rapporti che c'erano tra angeli e il mondo, delle potenze europee, secondo me potrebbero non come la Francia, ma potrebbero, solo questo. Ma così si continuano a ricordare i risolti dei piccolissimi problemi legati anche al discorso cioè, potrebbe, della concezione della democrazia di certi paesi. Cioè, voi per l'Italia non pensate che la Francia sia una politica però è anche vero che sai la settimana scorsa è una bellissima lezione dicendo che l'europa è stato un progetto di allargamento anche a livello di mercati di salvaguardi economici e quelli sicuramente potrebbero permettere un allargamento non dico infinito ma per quanto riguarda però, la religione però secondo cioè, me è un progetto che si regga di non può prescindere anche dalla comunità eh, culturale eh, dove poi un'ultima un cosa credo con questo di poter chiudere in maniera significativa visto che eh, l'ora si è fatta eh, noi forse adesso rischiamo anche di commettere l'errore di pensare all'identità europea come un'identità statica l'Europa oggi è questo questo sarà l'Europa del in futuro invece anche accogliendo la sua eh, osservazione noi potremmo cercare di pensare di un'Europa dinamica che potrebbe anche eh, allargarsi e poi invento, insomma, in maniera più significativa un, un processo di, di, di integrazione mondiale insomma, di una sorta di uh, politica globale per non cui, cui... Più Europa, se, no se l'Europa sì, certo. si, si, si determina si connota per, per l'adesione a determinati valori, determinati pratiche, okay. queste pratiche vengono progressivamente estese noi potremmo trovarci secondo me da qualche secolo a chiamare Europa qualcosa che non è geograficamente ciò sì, che noi abbiamo il solito problema come estendiamo questi valori perché noi come valori fondanti abbiamo quello della democrazia però quando mi accelterà a il è poi lo andiamo a portare in maniera un po' impositiva e difficile da accettare bene e soprattutto sì, non si è. è assolutamente radicata basta pensare che succede però allora, potrebbe essere però che in generale assolutamente Oh, no. Ma per quello che riguarda non, non Statica, che Statica, il giustamento no? non c'è mai un'idea eurofastatica, che adesso è un'idea eurofastatica i nostri che dovevo vedere una stessa duemila che ha cambiato il concetto di Europa. <ride> Quali sono i veri confini dell'Europa? Perché a me a scuola mi ha insegnato che non esiste l'Europa fisica, esiste casomai l'Eurasia, perché se uno i veri confini perché un continente, comunque un'identità politica, non può prescindere anche da un'identificazione geografica. Quindi Europa. Non, non esiste l'Europa fisica, l'Europa è un'immensa distesa... i giovani di questo, questo lo fanno, eh? non è che sono proprio... uno dice più avanti uguale, il uguale, ma uno guarda, uno va su Cinque a vedere le due, due cose, non vede la differenza. Sono andato Martin mi sta facendo il discorso dell'Europa moderna, è nata nel 1492. No, no, no Un, no, un no. po' prima, un po' dopo... No, L'Europa fisicamente non esiste, l'Europa fisica non esiste... Non esiste neanche l'Europa culturale, se vuole. E I confini, qualunque confine che riguarda l'umano-società è sempre mondo. Quindi è proprio un discorso che eh, conviene non affrontare neanche in partenza. Allora, sono, cioè, la conclusione che l'Europa comunque come, come la conosciamo noi cambia la fine, non è una conclusione un po' ovvia, la soluzione è ovvia che le cose cambiano, che è, è ovvio che prima o poi l'Europa come la conosciamo noi in vita, cioè, è, di, di qualche modo. Dice Ritmi Steiner? Eh? Sì. Ma Steiner dice qualcosa di più, non invece non stava dicendo quello che dicevo io sostenendo che appunto questi confini mobili potrebbero portare ad inglobare realtà dei secoli che adesso noi eh, non ci sogniamo neanche di inglobare. Lui dice che l'Europa, a caso di un processo di globalizzazione tendenzialmente omologante, finirà per eh, sciogliersi in una eh, mancanza di identità che connoterà il globo stesso. Questa è una cosa secondo me forte, non è assolutamente banale, è voglio sperare che non sia neanche vera Grazie, Grazie.